Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di aprile parleremo di Kerberos, la nuova produzione Vertical Green che eh, abbiamo annunciato nel report precedente e che oggi andremo ad approfondire eh, in maniera più precisa. Senza ulteriori indugi, quindi sigla e iniziamo! Come ho già avuto modo di dire sia su Facebook che su Instagram, eh, il nuovo progetto della Vertical Green, Kerberos, eh, un progetto interamente musicale, quindi che si svilupperà attraverso album musicali, musica rock, rock progressive, sperimentale, con qualche sporcatina anche di blues, si inserisce all'interno del solco delle produzioni vertical green che sono, sapete, caratterizzate da film, cortometraggi e serie web per, il, per un particolare molto semplice. Anche in questo caso si racconta una storia e ehm, Kerberos diventa quindi non solo eh, una serie di concept album, cioè album musicali al cui interno viene raccontata eh, una vicenda, ma una vera e propria concept discography, in cui ogni album rappresenta una sorta di ehm, episodio eh, di una serie musicale eh, la cui narrazione costituisce un corpus unico. Durante l'annuncio di Kerberos non ho raccontato molto, anzi praticamente niente, eh, della storia di Kerberos e quindi il primo step è costituito proprio dal raccontarvi per sommi capi eh, di che cosa parlerà Kerberos. Innanzitutto il nome Kerberos. Kerberos che sia il nome della band, la one man band in questo caso, sia uno pseudonimo per il, il sottoscritto, una sorta di nickname eh, musicale, e eh, anche il nome del protagonista di questa storia, e che anche nel suo caso si tratta eh, di un nome d'arte. E questo personaggio principale non è propriamente uno dei buoni, o meglio, ehm, si parla di un personaggio che avrà eh, un, un arco narrativo di evoluzione quindi anche in qualche modo di redenzione partendo da un personaggio fondamentalmente negativo, un antieroe, se vogliamo, la vicenda ambientata in Messico e questo Kerberos, questo personaggio il cui nome d'arte è Kerberos è un, un coyote che è il nome attribuito a quegli individui che ehm, aiutano tra virgolette gli immigrati clandestini a passare il confine tra il Messico e gli Stati Uniti un vero e proprio schiavista Ecco. conosceremo Kerberos ormai eh, anziano a scontare la sua pena in un carcere federale in attesa della morte ed è qui che eh, Stereo Dreams pone le basi di tutta la serie infatti questi Stereo Dreams, cioè questi sogni stereografici eh, più veri del vero, gli preannunciano ciò che gli accadrà una volta, che sarà morto. E qui cominceranno a intravedersi gli elementi distintivi di questa serie, che va a intrecciare aspetti della società e della politica del Messico odierno, eh, fatto di appunto coyotes, ma anche narcotrafficanti, con eh, la eh, mitologia eh, dell'oltretomba che viene diciamo, messa in scena ogni anno in Messico con eh, il Dia de los Muertos, e quindi tutta la mitologia relativa al mondo dei morti eh, di tradizione azteca. Questi sono gli elementi, diciamo, i due elementi costitutivi di Kerberos, tutta la serie musicale che verrà sviluppata nel corso di tutta la produzione, e che in Stereo Dreams avrà una sorta di lungo prologo introduttivo per poi andare a raccontare questa epopea dell'oltretomba da parte di Kerberos, un, eh, un uomo che eh, attraverso questo viaggio nell'oltretomba cercherà di redimere la propria vita e in qualche modo magari anche porvi eh, rimedio. Diciamo con tutte le cautele del caso, però voi ormai mi conoscete, sapete che sono una persona molto intraprendente e eh, incline alla grandiosità, Kerberos, nella sua interezza, almeno nelle mie intenzioni, eh, vorrà essere una sorta di eh, divina commedia in salsa azteca, con uno sguardo verso un certo tipo di eh, mitologia e di credenza religiosa di cui non si sente parlare molto, di cui non ci sono grandi approfondimenti che invece... Eh, studiandoli in questi mesi per eh, preparare appunto eh, il terreno per Kerberos ho trovato eh, molto molto affascinanti. Kerberos rimanda ovviamente al Cerbero di dantesca memoria, ma la cosa interessante è che eh, Cerbero eh, viene definito dallo scrittore inglese Zachary Gray nel XVIII secolo come ehm, la rappresentazione del tempo. Le tre teste di Cerbero sarebbero il passato, il presente e il il futuro. Il collegamento tra Cerbero inteso come eh, il tempo visto come eh, un, un unico corpus coesistente e la mitologia azteca sta nella concezione in cui gli aztechi, quindi poi i messicani, portando avanti e eh, modernizzando eh, la tradizione eh, attribuivano al tempo e cioè molto semplicemente se ai due estremi, il passato e il futuro, sono elementi ai quali guardare, ai quali interessarsi, con i quali interagire, è necessario però focalizzare l'attenzione sul presente, sul momento ora, per evitare di essere divorati dal proprio passato, con il quale non si può più interagire in termini materiali, così come dal proprio futuro, con il quale allo stesso modo non si può interagire eh, fisicamente se non attraverso il proprio presente, quindi ecco che la figura di Cerbero nella Divina Commedia Dantesca eh, con il suo concetto di eh, tempo divorato diciamo e la tradizione azteca con eh, le sue modalità di accesso al mondo dei morti si uniscono eh, inaspettatamente eh, e mi hanno dato il destro per iniziare un progetto come questo che eh, lo potete già intuire da queste mie parole, sarà molto denso di significati e sottotesti, ed ecco perché in progetto per ogni album di allegare un libretto, eh, proprio come nella tradizione musicale e operistica, un libretto che in qualche modo guidi l'ascoltatore attraverso tutta una serie di svolte narrative proprie del progetto, ma anche dare qualche piccola informazione extra sulle culture a cui l'autore fa riferimento per la creazione di questa storia molte cose ci sarebbero ancora da dire su questo progetto ma per oggi mi fermo qui anche perché come ripeto avete già intuito si tratta di un progetto gigantesco lunghissimo eh, pieno di cose stipate tutte insieme insomma non voglio neanche anticipare troppo anche perché poi tra l'altro sono eh, ancora in fase di produzione sto in questo momento lavorando ai vari brani eh, di stereo dreams però appunto una ehm, una visione d'insieme al 100% precisa ancora non ce l'ho nemmeno io, quindi eh, alcune cose andranno a trasformarsi, quindi sarebbe anche inutile raccontarvi di più in questo momento vedendo poi trasformati alcuni elementi posso dirvi però che nel momento in cui sto eh, pubblicando questo video su instagram e di conseguenza su facebook con il repost è possibile ascoltare un piccolo estratto di un brano eh, da stereo dreams è ancora un brano di lavorazione però è possibile ascoltare un piccolo assaggio e non vedo l'ora di conoscere la vostra opinione in merito eh, per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, vi invito come al solito a seguirmi su Facebook e su Instagram, di mettere mi piace e cuoricini laddove lo riteniate necessario, di visitare lo store online su Redbubble per farvi e farci un regalo e di continuare a supportarmi perché siete una forza incredibile. Grazie e al, al prossimo report. Ciao!